Sono Alba e sto leggendo la signorina Elsie di Schnitzler. È semplicemente spaventoso. Quei 30.000 fiorini non serviranno a nulla. È sempre la stessa storia, da sette anni. No, no, da molto prima. Chi potrebbe immaginarlo dall'espressione impassibile del mio volto? Non c'è scritto nulla, e neppure sul volto di papà, ma lo sanno tutti. È incredibile che abbia potuto durare fino ad oggi come ci si abitua a tutto e noi apparentemente viviamo benissimo. Ti va di raccontarci un pochino Alba ehm, questa signorina Else, di che cosa parla, chi è questa signorina Else? Si racconta eh, di questa ragazza Else che sta passando, mm, siamo a settembre, in villeggiatura con la zia Ricca, lei stessa dice la nipote povera che mh, va in vacanza con la zia ricca e eh, arriva un espresso della madre in cui la informa che il padre mh, ha bisogno di una somma di denaro per non finire in carcere e eh, la madre sa che in questo albergo dove Elsi alloggia eh, c'è anche questo ricchissimo signore che si chiama Dorsday e mh, chiede alla figlia di eh, intercedere per loro cioè di chiedere a questo signore se può eh, fare al padre di Elsie un prestito visto che in passato lui ha prestato dei soldi al padre di Elsie questa volta potrebbe rifarlo e la madre nella lettera eh, fa anche un piccolo inciso perché dice lui non ha mai nascosto una, una simpatia nei tuoi confronti sappiamo che non è indifferente al tuo fascino perché Elsie diciamo, 19enne <coughs> Si descrive nel libro, perché il libro è un grande monologo interiore di Elsie, come una ragazza non bella ma molto affascinante. Io penso che sia bellissima Elsie, però lei continua a ripetere questa cosa e molti ospiti di quest'albergo subiscono il suo fascino. Questa richiesta chiaramente è l'inizio di questo conflitto che si apre nel cuore di Else perché lei da una parte vuole aiutare i genitori, dall'altra si sente messa in mezzo, usata e quindi è diciamo, un racconto che parla di, del senso della vergogna, del, del suo pudore, del desiderio di fare una cosa ma contemporaneamente essere schiacciata dal peso dell'azione che sta per compiere. Ho deciso, andrò a sedermi regalmente in poltrona, nella hall. Sfoglierò distratta l'illustrated news e la vie parisienne, accavallerò le gambe, con il buco nelle calze, così il buco nelle calze passerà inosservato. Magari proprio in quel momento arriverà un miliardario, o lei o nessuna. Prendo lo scialle bianco, mi dona, me lo getterò sulle spalle con finta disinvoltura. Ho delle bellissime spalle. Per chi ho quando poi bene. siamo qua accade sempre una magia, cioè, si crea, questo l'ho già detto nelle altre interviste, mh, delle giornate un po' delle ore in cui poi le pagine dei libri che andiamo a leggere si, non so, abitano questo luogo che penso che sia un luogo che conserverà una memoria incredibile per tutti i personaggi che l'hanno abitato perché voi fate quasi tutte le registrazioni. <coughs> e quindi mh, già le altre volte era successo qualcosa di magico devo dire che questa volta io sono, ero più spaventata perché ehm, è una lettura un po' diversa perché è una lettura sotto forma di monologo mm. e quindi mh, non riuscivo a capire bene come questo testo andassi letto e poi invece le cose si capiscono anche mentre si fanno quindi come mi è accaduto che ci sono stati dei momenti di difficoltà per poi dare spazio invece a non so, momenti in cui il testo prendeva possesso di me io ero solo un tramite e si ricreava lì questo mondo che descrive Schnitzler nella Signorina Elsa